Oggi volevo parlarti di una cappa chimica con problemi quando eh, ovviamente tu vai a porre degli strumenti all'interno senza fare attenzione di rialzarli. Cioè questa è una cosa che spesso volentieri capita e accade e quindi posizionare uno strumento all'interno della propria cappa chimica sul piano di lavoro senza avere l'accortezza di rialzarlo con dei piedini, con delle barre laterali, con qualcosa che non ostacoli il passaggio dell'aria è un qualcosa che ti può mettere seriamente in difficoltà perché ovviamente l'aria può sbattere sopra quello che è lo strumento che poi può essere di varie dimensioni, varie forme ingombrante eh, o meno ingombrante ma fatto sta che l'aria non sa dove passare quindi sbatterà sullo strumento dopodiché si, dopo di che si tru, creeranno dei vortici e questi vortici potrebbero creare dei, delle inversioni di flusso a seconda di quanto è veloce l'aria, di aspirazione sul fronte K a seconda di eh, quelli che sono gli oggetti all'interno, quindi la conformità della K stessa ci sono milioni di varianti che entrano in gioco quindi proprio delle variabili che entrano in gioco e da questo punto di vista quindi devi sapere che ti basterebbe rialzare di poco, anche quel paio di centimetri, questa strumentazione e già l'aria sa dove passare ed effluisce portando eventuali contaminanti e non creandoti queste turbulenze. Questa è un qualcosa insomma, che, che apparentemente insomma, detta così sembra banale, ma spesso volentieri non viene fatta, gli strumenti non è che tutti nascono con i piedini, oppure sono veramente molto bassi oppure non, proprio ecco, non ci sono completamente, quindi è un qualcosa che tu puoi assolutamente autocostruirti, auto-organizzarti, non c'hai da spendere chissà, eh, quali cifre per migliorare notevolmente l'aspirazione della tua K. Ovviamente ti ricordo che non è che puoi inserire introdurre nella in K oggetti ingombrantissimi e magari non per cortesia non posizionarli davanti a te, quindi se hai la K frontalmente questa è la tua cappa, evita fisicamente di porre lo strumento al centro eventualmente mettilo di lato e mai attaccato al bordo o dall'altro lato come vuoi ma mai attaccato al bordo perché devi permettere l'aria di passare questo con uno smoke test lo vedresti molto facilmente sarebbe molto più capibile però ecco da questo punto di vista, immagina che l'aria deve trovare un accesso quindi sotto, sopra, di lato, a destra e a sinistra per passare quindi strumenti grandi No, anche no, se proprio li devi mettere, mi raccomando a non metterli sul piano di lavoro e non attaccarli alle pareti.